Grazie Presidente, molto brevemente per esprimere ovviamente il voto favorevole di questa maggioranza a questa, a questa mozione che va a richiedere agli uffici capitolini di porre in essere tutti, tutti i procedimenti, gli atti necessari affinché questa operazione di cartolizzazione possa arrivare alla chiusura della società Campidoglio Finance nel tempo più breve possibile fermo restando la necessità di verificare se è possibile destinare l'importo corrisposto all'amministrazione capitolina a seguito della chiusura di questa operazione alla manutenzione del patrimonio stesso di Roma Capitale che ha un'immensa necessità di valorizzazione. Grazie.